Leo, guarda che ho portato. <ride> Uno, guarda che bambinello. Mamma mia, volumetico completamente nuovo. Sì. Mettilo un po' su oh, che lo scartiamo, sì. dai. Porco due, zio. È uguale a quello di prima, solo che è grigio. <ride> Però sembra tutto più compatto, sembra tutto più... Sì, è più stato nato sui lobby anche se si sono già un po' sfogliati però mi diceva il tipo che l'importante è che i cuscinetti siano stati revisionati tutta la parte interna Questi qui ce n'ha parecchio di tefano sì, sopra Questo c'è un bello spessore alto C'è un bello spessore di solito Ma tu l'hai fatto girare un po' a mano? Sì, ho per... un banchetto prova Ah, è un banchetto prova Sì Speriamo bene Ma Guarda bello, ci ha attaccato tutto, ci ha attaccato il sigillo, quello di garanzia sotto Bello sì, proprio. dice che ogni 80.000 km poi andrebbe revisionato, quindi tra 80.000 km se ancora camminerà, diciamo incrociamo le dita, tocca ritirarlo giù <ride> e tocca rifare la situazione. Va bene, che famo? Lo montiamo? Sì. Mm. montamolo <ride> Ragazzi, Cantini Racing sta a Pistoia, revisiona volumetrici, è specializzato, adesso lo proviamo e se funziona io non ho speso tanto, ho speso 250 euro, però diciamo che la cifra si aggira anche intorno ai 4,50 dipende dalle condizioni in cui si trova il volumetrico, dalla gravità, quando glielo portiamo, se era tipo il mio, ecco 300 euro ce la fai. Primo step dobbiamo dare una pulita qua, perché qua ci va a appoggiare l'oring della pompa dell'acqua, se lo lasciamo in queste condizioni probabilmente perde. leggermente l'oring quando lo infiliamo che entra tranquillo qui meglio che rimane asciutto l'importante è che è pulita non ci sta più ossido è tutto liscio ma non mi ricordo però mi sembra che dobbiamo montare tutto insieme pompa attaccata a volumetrico sì. se non mi sbaglio l'albero praticamente che trasmette la rotazione questo è quello della pompa e questo è quello del volumetrico dobbiamo farli legare insieme ok perfetto è entrato adesso andiamo a fissare con le viti ok le viti le abbiamo messe tutte quindi la pompa è fittata sul volumetrico adesso lo possiamo montare però prima di montarlo visto che poi dopo praticamente ci starà sotto al collettore abbiamo da una diciamo una brasata eh, dalla parte della testa per poi dopo riandare a montare il collettore senza che c'è problemi con la guarnizione allora Matteo, qui bisogna che, che, che noi chiarimo una situazione. Che cosa? Allora o tu a me mi metti la musica o mi fai sentire la musica o io qui... Che problema c'è? Non so come andare avanti. 3, 2, 1... Ok, thought I'd never make it like no way, I'm the real deal, no role play. My days are that's no days, no I have to hide, I'm rosé. Eby the shooter, that's cold case, those on the deals, that's brosé. Read it, been the one since the fetus. Don't sleep on me, tempted. That's a no, no, no. Spend it dope for no reason. Got a ball, head, missed cleaner. Hurt the big bags overseas. Then we gon' go, go, oh. I pressed the button, and it does go. like that money clip not a no, that looks like. Oh, I'm ready to defeat. Oh, oh, I want oh, oh, quando apricofano vedi sta cosa argentata Lì c'è va l'alternatore e sotto idem. e qui ci la vite così ok Ma nel frattempo tu il video della Clio Williams l'hai visto? Oh, io che l'ho visto sì Beh che ne pensi? Un bel lavoro, lavoro lungo, lavoro sofferto lavoro compiuto e l'alternatore pure stretto completamente l'unica vite che adesso ci manca è questa perché per mettere questa bisogna, alza, bisogna sganciare il supporto del motore e alzarlo un pochino se no sì. non c'è passo E okay, da notare R53 la differenza di altezza da terra del motore in confronto a una 56 per esempio Cioè in questo caso siamo molto molto molto più bassi E why to leave it i like gettin' money, I got time to get it Target on me, so my cars are tinted Dancing with the devil, I don't bargain with it Boppin' in the dash and the stick is with it And I hit the 4-5 on the wet side But I'm from the east side, that's how we slide That's how we ride, yeah, that's how we ride Don't pro, don't no, lead. no lead Make it easy like 1, 2, 3, go, go, go. A flà ti stretta, me. connettore elettrico è attaccato. La molettina ha fatto click. Se lo vuoi sapere, ci manca il collettore. Se vuoi un'auto, ti chiedi, capito ho io ho il denaro, io ho il il il io 2.35. 2.35 ci può pure stare, ma 2.31 si. Non è fare in culo. 2.30, quando ti chiede una macchina dove sto a quanti codici c'ha 2.30. Ma veramente questo si chiama Sborra? Claudio Sborra si chiama. Ti culo, sì. Ma ci doveva portare il pezzo mezz'ora fa? Eh lo so, solo che gli è venuta la bella idea prima di consegni a noi di andare a consegna a San Martino. De Castrozza? No, San Martino, che poi è bello che io ci ho capito pure lì, quindi magari si sono pensati che stava a casa, in realtà mi stava a lavorare e mi sono presa nel culo. Sono a capartoria e andano a prendere la roba. Quel rumore che tu senti in realtà sono le casse. Ah, anche qui... Sì, c'ha. Cioè... Eh certo. Sì, cioè le casse che praticamente trasmettono la potenza, quindi quando tu apri, quello che senti fondamentalmente non è il motore, ma lo è sentite, la lo casse. sì, ti prego. Lo vuoi sentire? Questa sì, power Sono cassi? Principali. Sì, però eh, devi levare la radio, credo. Ah sì, aspetta. Sì, aspetta, come allontana questo così me lo do una chiacchiata. Oh, il prossimo giornale orario. Parco due, ma bive il culo. Cioè, sì. praticamente è tutto, fa tutto fake quello che ho sentito Sì, quello che tu ho sentito era... che Aspetta Questo è il basso <ride> Ma si può spegnere sta cosa? Eh Dovrebbe essere che in teoria quando cambi selezione di guida Se dovrebbe... Se dovrebbe zitta... si sì, senti che mo fa meno burdello Quando ti rimetti Sport invece Sport, ciacchi tutto Mamma mia che... Mamma mia Madonna raga comunque la tecnologia moderna è veramente una merda Have you seen the eyes and Have you heard the cry of pain? Have you felt the aching hunger And tears falling like a rain? Can we find a hope for tomorrow? Can we find a help again that can ease the pain and the sorrow? Epic videos. Look how many people working on one thing. che è un supporto classico ma merdoso. Stai girato attorno al quarto d'ora alla fine l'ha detto, merdoso. È merdoso. Come lo vuoi, cioè come lo vuoi definire? Merdoso! Merdoso. Se non lo troviamo per memoria ci dobbiamo arrivare al ricordi logica. Allora, questo è un tubo di pressione, perché da una parte va sul collettore, poi c'è sta la T e dall'altra parte va sul manometro quindi sicuramente questo è o un punto di pressione o un punto che prende pressione perciò quel tubo che ha trovato prima te potrebbe essere anche che era il suo e ci potrebbe aiutare e sto a pensare quello lo portava qui avanti praticamente faceva fare questo da qui lo portava fino a qui niente adesso rimontiamo l'intercooler e rimettiamo a moto la macchina sì. mentale, manca il giro dell'acqua perché manca la musata, però pressione è tutto attaccato, sensoristica è tutto attaccato, uh, vidi su tutte strette, manicotti su tutti stretti, componenti tutte montate, controlliamo il livello dell'olio e mettiamo in modo. Sulla prima tirata su non si guarda mai perché non è veritiera, si fa sempre dalla seconda in poi. Diciamo che col livello dell'olio ci siamo, siamo precisi proprio Abbiamo collegato tutto, io penso che gli potremo dare lo start Tutto controllato, manca solo l'acqua Che ovviamente non ci potevamo mettere Quindi io partirei con la prima, con la prima accensione Ah poi ti dico una cosa importante L'altra volta, perché sei qui te lo dico L'altra volta ti ricordi me che ti dissero in un video Che dentro sì. cannava il liquido e guida sì. su e tutto Io le cose quando le faccio, penso prima, guarda Via qua No, me l'hai fatto vedere già Guarda che c'è scritto, sì, ATF Oil Oil sì, noi ci sì. abbiamo messo l'ATF, che è il rosso, sì, di sì, a sì, quello Sì, mi ricordo, mi ricordo. adesso Nei commenti, eh, non ci provate a rompere le scatole A Dr. Speed Lab o cosa Se no pesca, teniamo russo. Lui, lui è uno che mena subito, eh. così <ride> <ride> Tipo prima a macchina Si è arrabbiato subito col vecchietto eh Vabbè, ho capito, <ride> quello lì veniva su a cannone Se venivo sul cannone io mi si beveva E eh io che dovevo devo stare zitto Dai Qua, prova a mettere in moto ma no, la tele... Come te levi io? Vai, vai. No, no, no, no, perché lei? Si scopre, rimane qua. Ah, no, non fare grandi da l'auto, perché scherzo, a te si parla, non mm. a vedere sta parlando del cazzo. No, ma tamborino, cioè... Sì. Sì. Sette parti, spegnila e poi riaccendila. Dopo quanto la spengo? Subito... Sette parti, spegnila subito, sì. sì. Ok. Vai Fischia Sì, fischia di brutto Fischia Quindi se fischia Significa che Ma sto fischio da dove arrivava? Da davanti? Credo, mi sembra che arrivava dal volumetrico Credo Proviamo un po' a riaccenni un fonometrico è fischio Aspetta Ascenni Buono, buono, buono Esce da qua Esce aria da qua No, sembra come se Soffiasse da qualche parte questo è stretto, questo pure è stretto, questo è stretto, la guarnizione ci sta, questo è stretto, quello sta dentro, la farfalla è stretta, questo è attaccato, questo lì sotto c'è, no, qui è tutto attaccato, che non si muove niente, sembrerebbe che non c'è niente che è fuori posto, il regolatore è attaccato, è tutto attaccato, questo passava sotto e andava qui dentro così. Ma poi se tu ci passi il dito intorno non si sente, se fischia così vuol dire che comunque c'è cioè, l'aria da qualche parte da uscire. Oh, no. Il terminale ne... diventa incandescente dopo pochi secondi. Sì. E non tiene il minimo, quindi c'è una perdita d'aria. Sì, cioè sta... prende aria da qualche parte, in qualche punto prende aria. L il collettore la conferma, perché vuol dire che, che smarisce la macchina. C'è più aria che benzina, quindi è magra, rimane magra e fa diventare il collettore incandescente quindi su questo siamo sicuri che prende aria da qualche parte la macchina tocca solamente capire dove ormai quello che doveva farlo l'ha fatto Affanculo. che non si sfila sarebbe che a me si sfila qui, capito? eccolo, ah, ecco a posto, fa un po' controllare. ecco questa però è messa come adesso è messa eh? vedi questa no? Prova a spinarla un attimo Ecco questa non ti può manco sbagliare no non ti puoi sbagliare questa va così piano che cazzo c'è sti gatti? piano Vieni fuori? questa fatta con un perché li controllo subito quando sento i rumori strani eh questo qua Eh sì, qua è dentro è dura. Eh sì, perché si è stuccato proprio l'inazzo da qui, da questo. Ah eccolo, eccolo qua. Però mo che sta merda. Si è staccata, fammi un po' vedere. Ma sfidi? Tutta la problematica nostra è un'altra. È un'altra, un sì, perché qui. La guarnizione è quella, è chiuda a paro, non è che te puoi sbagliare questo è sano, quando tu rompi il tubo nel momento in cui lo spacchi dentro la plastica è viva, è bianca vedi che qui sembra vecchio quindi può essere che, che si è rotto, rotto quando l'abbiamo smontato, quando prima smontato perché la macchina funzionava quindi potrebbe essere, se perde da qua, l'aria esce, esce per forza E qui è un punto di pressione, se perde l'aria da qui fischia e... Non va bene perché giustamente il sensore non lavora, però ci può stare perché se tu ci pensi noi abbiamo fatto tutto il montaggio di tutto, ma adesso abbiamo rismontato quello per controllare, eh, però tutto quello che ho montato l'ho montato bene, guarnizioni, cazzi e mazzi. L'unica cosa che non è stata vista era questa, perché. In teoria funzionava, capito? Mo forse era destino che dovevamo sentire quello stack no, e guardarci No, magari quello, quel stack potrebbe pure essere qualcos'altro carto Qualc di plastica, rotto. però questo che per me era già rotto Da qua sembra essere vecchia questa cosa Ma porca. lo vedete da qui, lo vedi che è tutto nero? Sì. Questo si era rotto, adesso era plastica, viva Qui l'unica cosa che, mh, che si può fare Cristiana è quella di... De... Qui ci mettiamo un innesto filettato Tipo questo Tipo questo, ok? Uh -huh. Ce lo filettiamo dentro e poi, da quest'altra parte, dobbiamo rinfilare questo qui dentro Sì, qui, qui, e dici che regge? E io lo faccio sempre così quando si stuccano questi di plastica Fino a al ho sempre retto C'è pure spazio, perché lo spazio ce l'avevamo dal sensore Fai la filettatura questo, dentro ce lo filetti dentro, dopo ci metti, vabbè, lo sigilli intorno lo ah, devi sigillare? Certo eh. Lo filetti, lo sigilli e dopo facciamo l'innesto nuovo Lo mettiamo, riattacchiamo il tubo e risolve, Secondo me risolve un problema Forse riusciamo a farlo entrare anche direttamente qui Riscaldandolo? Uh -huh. Mi sembra un po' strano che tutto quel bordello da sto piscetto, dici. C'è posta poi, io, è un punto di pressione, se perde pressione fa il lavoro che faceva, eh. Ma allora, questo se non lo filettiamo un po' viene storto. che se c'è ancora quello lo mandiamo, lo scaliamo e ce lo mandiamo dentro Prima cosa, commenta qui sotto dacci una mano a capire cos'è questo fischio Secondo, sei curioso di sapere come va a finire anche io, credimi registrerò domani e dopodomani il seguito di questo primo episodio del volumetrico della Mini Cooper S e giovedì 4 marzo alle 8 di sera pubblicherò il secondo episodio quindi metti pro in memoria rimani connesso Terzo, iscriviti a questo canale, vieni a trovare sul mio profilo di Instagram, Officina del Pilota, e segui anche quello dei ragazzi di Speedlab, sempre su Instagram, Speedlab VT. Noi ci vediamo martedì alle 6, sempre su questo canale, perché partirà il mio primo vlog, il primo di una lunga serie. Ci vedremo più spesso da oggi in poi qui su YouTube. Ciao ragazzi, anzi ciao amici.